Ciao, sono tornato, sì, lo dico sempre, devo cambiare, dico sempre, sono tornato... Questa volta sono tornato, esatto l'ho detto di nuovo, sono tornato ma in creativa e sotto acqua! Infatti ho anche un blocco di vetro in testa così non muoio soffocato. Però va bene, allora oggi facciamo una cosa di diverso al solito. Intanto ci troviamo qui in mezzo agli iceberg, agli iceberg. E ha una taiga per trasformare questo relitto in una casa Però dato che non si vede niente sott'acqua, Devo trovare un modo per vedere Allora, dato che con la night vision faceva altamente cagare Mi sono messo una torcia nella mano sinistra Che utilizzerò mentre costruisco Quindi, detto questo, possiamo iniziare Ok perfetto allora ho chiuso questo scempio di, di, di nave Ancora ci sono le gocce che andrò a risolvere Però tutto sommato all'interno è un po' piccola però ancora ancora si può stare Adesso bisogna diciamo migliorarlo La base l'ho fatta bisogna mi migliorarlo Comunque interrompo un attimo per dire che gli oceani sotto gli iceberg fanno altamente cagare perché non c'è un'alga, un'alga non c'è. Dico io, qui dove non ci sono gli iceberg è pieno di alghe e qui sotto la desolazione sembrano gli oceani della 1.12. Allora eh, Ho saltato diciamo la parte In cui magari vi dicevo che stavo per iniziare Ad arredare Però non era necessario Dato che comunque alla fine Ognuno arreda come vuole Quindi io ad esempio ho arredato qui Ho messo dei quadri Un letto magari c'è chi odia i quadri E non li metterà Però io li ho messi ad esempio eh, poi, qui ad esempio, ho messo le foglie. Però, alcuno, ad, magari alcuni dentro casa non piacciono le foglie. Io le ho messe perché vado pazzo, per, vado pazzo per foglie e gli ane dentro casa per forza. Casa mia deve essere una grotta in Minecraft, altrimenti. Oppure la vita reale è una grotta. No, scherzo, vabbè. Poi ho messo dei barili che magari si possono riempire come si vuole. E poi lì sotto, un baril barile, un barile segreto sotto tutti i barili. Vabbè. Eh, ho messo anche dei coralli, magari a qualcuno non piacciono, però a me piacciono, quindi comunque c'è libertà ovviamente di, di fare, io è solo per far vedere come avrei rimodernizzato una nave, eh, poi un, arm un armostand, un tridente, una fornace con... Eh, un Cam un camino anche se non porta da nessuna parte però va bene ehm, una crafting table dei tappeti quindi niente di che qui ho semplicemente cambiato facendo delle porte e ho levato riguardo all'ambiente invece ho messo dei coralli ho anche modificato qui, ho, come ho detto prima, ho messo anche delle alghe e ho rinaturalizzato, rinaturalizzato, che termine nuovo è la lingua italiana, e comunque un attimo, adesso vedo con le shader. Ok, questo qui è il risultato con le shader, tra virgolette. Nemmeno qualcosa di pesante perché altrimenti nel video non si capisce nulla perché lagga. Comunque è abbastanza verde. E all'interno è così, con vabbè, le foglie che si muovono, tutto molto verde. In realtà questa shader si fa un po' cagare. Quindi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!